iniziato sì. eh, ragazzi scusate però oggi c'è qualche problema di linea e eh, cade la connessione dai ricominciamo vi aspetto un po' speriamo che non siete andati via aspettiamo un po' Sì dai ci siete, brava che mi avete aspettata, purtroppo a volte la connessione va e viene, non era mai successo, oggi sta succedendo questo. Quindi lo stendiamo, abbiamo detto dello spessore di 3 mm circa, quindi abbastanza sottile. vedete come si stende bene, non ha bisogno di farina, niente, questo è lo spessore che dovete raggiungere, ok? Sì. ora, io ho questo attrezzo, però voi potete utilizzare qualsiasi cosa abbiate in casa, quindi anche un bicchiere, quindi facciamo così e andiamo a segnare, uno, due, 3, vediamo di farne il più possibile, 4 e 5. Gli scarti si reimpastano e si riutilizzano, non vanno sprecati. Li metto insieme, all'altro composto. Ora, che cosa facciamo? Mettiamo il nostro disco tenuto nel nell'attrezzo per fare i ravioli mettiamo un cucchiaino di composto distribuitelo bene così prendete l'attrezzino chiudete e premete l'impasto in eccesso lo andate ad eliminare ed ecco il sottocino pronto ora vi faccio vedere anche Bello. senza questo attrezzo per il momento facciamo così mettiamo il ripieno il ripieno distribuitelo lungo tutta, tutto il sofficino non solo al centro altrimenti poi si va a rompere chiudiamo premiamo togliamo l'impasto in eccesso così ed eccolo qua questo per il momento non ci serve più tanto stanno allora, grazie quanti siete mamma mia mi sale l'ansia vedere quanti siete chiudete bene eliminiamo l'accesso Riapriamo ed è fatto. Ne facciamo 5 così magari finiamo subito perché ho paura che ricada la linea. Non vorrei che succedesse di nuovo. E facciamo così. Allora, questi qui una volta chiusi adesso... Noi li andremo a impanare e a friggere, però naturalmente si possono anche cuocere in forno, quindi in forno con carta forno, un giro d'olio, 180 gradi, circa 20 minuti, meglio se semilato Però anche statico va benissimo, questi sono gli scarti che mettiamo qua e poi andrò a riutilizzare. Va bene? Si è visto bene tutto? Ok? Allora... Se fate con un uh, di pasta ve lo voglio far vedere, potete fare anche con la forchetta, naturalmente. Ora, in un attimo vi faccio vedere anche come farli senza l'attrezzo per chiudere i ravioli. Grazie Anza. Lanza Anna, lanza, ho detto Anza. <ride> ho abbreviato il nome di Anza. Ora, facciamo così. Stendiamo sempre dello spessore di 3 mm. La ricetta è nel link. Sì, sì, la ricetta è nel link. Sì. Se vi piace il video, potete inviare la stella. Abbiamo fatto 3 mm, fate finta che questo sia un bicchiere ricavo dei dischi ora questo lo lascio e facciamo senza e qui quindi... dove si come? nei, ah, sì, nel, piccoli... nei negozi di... anche al mercato, nelle... Sì, anche casalinghi al mercato di nelle casalinghi si trova facilmente sì ora io faccio così metto un po di composto e lo chiudiamo senza attrezzo e quindi esattamente come un panzerotto così come vedete i bordi aderiscono facili subito per chiudere bene utilizziamo una forchetta e facciamo così questa è l'alternativa all'attrezzo? Sì, l'alternativa l'attrezzo. lo facciamo da tutti e due i lati manuale solo per sicurezza ma non succede niente chiudiamo anche questo così attenzione vedete che cosa ho fatto io con la con la forchetta sono andata a bucare il composto vedete naturalmente facendo così non si più. risolve il problema se no puoi affriggere esce tutto. tutto il composto ok questi sono i sofficini pronti ora che cosa si fa e andiamo ad impanare quindi panatura sì. classica eh? Pan per la per la beciamella, le dosi sono sempre nel link de nel link trovate tutte le dosi dell'impasto si, si può mettere o non si può mettere o non si può mettere a seconda dei vostri gusti a seconda è una preparazione in più basta però se voi volete la mettete altrimenti no è solamente una questione di gusti Va a bene? piacimento si sì. ok ora che cosa facciamo Andiamo a impanare i sofficini, quindi uova e pangrattato. Passiamo prima nell'uovo, avvolgiamo bene e quindi nel pangrattato. Uova. Allora, un'altra una cosa vi devo dire: se per caso qualche bambino o qualche adulto è allergico alle uova e non le potete utilizzare, potete fare una pastella eh, leggerissima, una, una pastella liquida di acqua e farina, e impanare i sofficini. Così così evitate l'utilizzo dell'uovo. Magari vi capita che non avete le uova o qualcuno è allergico, intollerante. Potete tranquillamente fare così, una pastella fatta di acqua e farina, eh, giusto per legare, passate i sofficini nell'acqua e nella farina fatta pastella e poi nel pangrattato, così avete eliminato le uova e vengono perfetti, anzi vengono anche più croccanti, va bene? Questo metodo io lo utilizzo anche per chi è allergico alle uova quando facciamo le cotolette. E vengono delle cotolette fantastiche più leggere. Ora impano anche gli altri. La alla sta preparando i sofficini. Sì, sì, i lato. La metti mescolata al ripieno sopra, o del... no, tutto insieme la besciamella va nel ripieno, quindi besciamella, mozzarella, prosciutto cotto e un po' di passata impaniamo per bene Grazie Maria. Ok, adesso vediamo se l'olio è pronto, così magari cominciamo a friggere. Sì, è quasi pronto, aspettiamo un minuto e io inizierò a friggere, così vediamo tutto un questi altri e poi abbiamo finito non ho visto cosa c'è nel ripieno e cosa c'è nell'impasto signora concetta eh, c'è il link in descrizione oppure dopo vi mando il messaggio in privato con la ricetta giustamente la signora è arrivata adesso non c'è più il link in descrizione perché abbiamo ripetuto la diretta? Sì, lo rimettiamo. Sì, sì, poi lo rimettiamo. Dopo condividiamo la diretta. E Andiamo allora sul sito. e eh sì, comunque la, la ricetta c'è. No, no, io vedo. Tranquillo, Ci allora, siete? No, sì. eh, si era bloccato. A voi? Vabbè, vai, vai. C'è ancora? Allora, sì. iniziamo a friggere dai. Anche se l'olio è un problema. Un di, di, di tutto. Oggi c'è un po' di problemi. Sì. Friggiamo anche se l'olio non è proprio pronto, non fa niente. Maria Giannocra, 50 stelle, grazie. Grazie Maria. Graziella De Cristoforo, 50 stelle, grazie. Grazie a tutti. Due consecutivi. stanno friggendo tranquillamente adesso prendo tutto il necessario per prendi pace 50 stelle grazie le giriamo queste dovrebbero anche un po riposare prima noi stiamo facendo i temerari li stiamo facendo subito non fa niente ciao si possono cuocere si sì, si possono cuocere nel forno 180 gradi per 20 minuti circa, dipende sempre dal forno. Mettete sempre un po' d'olio sulla superficie, perché così vi vengono... Michela Marangelli, 50 stelle, grazie. Grazie. Ok. Stanno andando. Rosanna Vito. Grazie a grazie. tutti. Ok, come vedete, anche se li stiamo friggendo senza riposo, non, non si aprono, perché l'impasto doveva essere ben freddo prima di essere utilizzato, ma io l'ho voluto fare tutto in diretta per farvi vedere tutto il procedimento, non ho voluto anticipare sì. l'impasto perché volevo che vedesse tutto. Noi facciamo vedere tutto. L'olio? L'olio, io sto usando olio di semi di arachidi, però anche l'olio di semi di girasole va benissimo. Quindi, o di... O di arachidi o di girasole, vanno bene entrambi. Vanno bene entrambi. Sì, magari se lo fate nel forno, visto che ne utilizzerete poco mettete l'olio extravergine di oliva, però per friggere, per friggere in olio alto va bene l'olio di semi. Mi raccomando, abbondante perché se poi ne mettete poco, il sofficino, essendo pesante perché contiene abbastanza ripieno, andrà sulla superficie della pentola, della padella per friggere e poi si brucerà la parte inferiore. E non va bene. Grazie Marina. Grazie a tutti, siete veramente troppo gentili. Grazie Loreta. Ciao Loreta. Ah, Loreta. Loretta, la ragazza che ho conosciuto l'altro giorno al supermercato con, che c'era là pure la mamma e i bambini. Una ragazza carinissima. Sono quasi pronti, vedete? Alla fine non ci vuole un granché a farli. Mai... Ah, un'altra cosa: potete fare eh, potete realizzarli tanti, metterli su un vassoio e congelarli. Poi quando andrete a friggerli da congelati tranquillamente li friggete o nel forno o da friggere da congelati. Li mettete in un vassoio quando si sono congelati li andate a mettere in un sacchetto e li conservate nel frigorifero e così ce li avete sempre a disposizione. E sono veramente comodissimi. Questi adesso stasera io li devo completare e domani schilacci Mattias mio nipote avrà i suoi sofficini. Ok. Ora, questi sono quindi pronti. un attimo che cosa perché c'era le da crudio ovviamente sì, eh? sì sì sì da crudio ecco i nostri sofficini ecco i sofficini pronti ecco qua vi metto in casa. Sì. metto via. queste altre tre che avevo già preparato adesso che l'olio è più caldo quindi ora io appoggio su questa, tolgo queste cose qui, faccio un po' di ordine, così prendo un piatto e, e vi faccio vedere i ricotti come sono abbiamo fatto un po' di caos per la fetta ecco i nostri sofficini in frittura, arrivo la ricetta è lì sì sì il video poi lo postiamo su YouTube. Sì, sì. La seconda parte sicuramente... Oppure in due lo facciamo parti... Facciamo in due parti perché sì, ora... Per in due parti cioè, ci sono è, di è andata così. questo lo togliamo di qua. Ed ecco i sofficini pronti. Ora, per vedere se la cottura è perfetta. <ride> che cosa... Lu lusi, non puoi vedere la stella te te l'ha inviato così. Va bene, grazie. Hanno lo stesso valore, non ti preoccupare. <ride> Mettendo un avanti e poi la stella. Che cosa facciamo? Le apriamo, vediamo sì. come sono. Scottano, eccoli qua. Si vede? Sì. Perfetti. Naturalmente voi li un potete poco. fare anche più grandi, questi sono veramente piccolini. Ok? Allora, se avete qualche domanda, nel frattempo che io finisco di friggere questi altri tre, io vi rispondo, altrimenti ci vediamo la prossima volta. Per il momento finiamo di friggere. Fiamo sì. ripetere la ricetta? Sì, sì, mo, si, sì mo, lo stavo dicendo. Volevi, gli, ingredienti... Allora, gli ingredienti sono latte e burro messi a scaldare. Una volta che il burro si è sciolto e il latte accenna il, bollo, il bollore, aggiungete la farina tutta insieme. Create una palla, quando si forma una patina sul fondo della pentola è pronta. La togliete e la fate raffreddare qualche minuto. Dopodiché impastate energicamente fino ad ottenere un composto liscio. Una volta ottenuto il composto liscio lo fate riposare almeno 20 minuti. Io non l'ho fatto per questione di tempo, però voi fatelo perché avrete un altro tipo di risultato. Una volta riposato l'impasto lo stringete sottile di 3 mm. E lo andate a coppare. Io ho utilizzato questo, ma voi potete utilizzare un bicchiere. E vi ho fatto vedere sia la chiusura con questo attrezzo, sia la chiusura col bicchiere e con la forchetta. Lo andate a farcire con pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e la besciamella se vi piace. Una volta farciti, chiudete, richiudete il tutto e li impanate, con, nel, solito, nel solito modo in cui si fanno le impanature, quindi uova... E pan grattate. Una volta impanati, aspettate un po' e li friggete, ed ecco qui i sofficini pronti. Questi sono quelli appena fatti in casa. E da qui, in casa nostra. Tutto fatto in casa e diretto. Ora, scusate un attimo, io devo togliere questa perché sulla piastra continua uh, ad andare caldo per, per, per un bel po' di tempo e rossi le trovate nel link sì, del video perché se ha perso poi lo trovate su youtube sì, iscrivetevi vedete su YouTube. e vedete i video su youtube ok ci sono anche altri video adesso Quindi. li sistemiamo un po' così ho spento la piastra c'è un calore infernale e questo è quello pronto eccoli qua vi piacciono come sono venuti? Allora, avete visto benissimo, avete sentito benissimo l'epilogo degli ingredienti, quanto siano poveri. Da questa dose, come vedete, a me è avanzato parecchio impasto, io già ne ho fatti 3, 6, 7, 7, in più ho tutto questo ancora da stendere, quindi ne verranno una quindicina minimo. Quindi dalle dosi dalle dozi da Però 15 di questa grandezza che il mio questo qui è 7 cm circa. Il diametro del, del, Il diametro è di 7 cm. Quindi ne vengono circa 15. 15, insomma. Persone. Quattro persone mangiano tranquillamente a cena e come cioè, fatto un secondo. Per esempio, sì, no, è proprio una cena per i bambini. Questa è una cena. Ah, per i bambini si. Sì, sì eh, un insalato, due patate bollite e una cena. sì. Avete visto, ci vuole pochissimo realizzarli, pochissimi soldi e sono facili. Va bene? Allora, noi ci salutiamo adesso. e Ci vediamo Vene... giovedì, no, giovedì sempre alle quattro e mezza. Facciamo un dolce. Visto che le richieste sono a centinaia, facciamo il profiterol. Ma che dico? miliardi. miliardi, Facciamo il profiterol. Profiterol? Sì. Non te, non te l'ho detto, per però... Quella si fa la piramide qua. La sì. Devi fare la piramide. Devi fare la piramide. Sì. Con la panna dentro, la cioccolata. Da egiziana e faccio mm. la piramide. Ah, allora... Di dolce, di una delle grandi occasioni. Ci vediamo giovedì alle quattro e mezza sempre qui su questo canale nel frattempo se vi è piaciuto il video lo condividete se vi piacciono le mie realizzazioni iscrivetevi su youtube perché come vedrete dalla prossima settimana ci saranno tantissime novità se volete dare il vostro supporto alla pagina inviate le stelle non costano tanto mi ha fatto dimenticare quello che stavo per dire canale youtube Iscrivetevi, vedete, di là. si chiama Cucina con me Graziella e troverete tantissimi video l'ultimo video che ho pubblicato ieri è quello della focaccia barese un video bellissimo dove vi spiego tutto tutto tutto su come realizzare la focaccia barese perfetta va bene? quindi sì. ci vediamo giovedì pomeriggio alle 4 e mezza ok ciao a tutti ciao ciao mattias ciao, ciao. ragazze fate le brame.